Spesso quando facciamo i webinar di Stock Insider e anche quando in realtà facciamo le live del venerdì in cui io e Arduino andiamo a vedere diverse aziende, parliamo quindi sia della pre-section che degli aspetti fondamentali, ecco in, questi, diciamo, in queste situazioni quando andiamo quindi a vedere le aziende mi sono diciamo, messo un po' a riflettere e... Ho pensato al fatto che tutte le volte sempre c'è un aspetto ricorrente che vado a controllare che metto diciamo su cui metto l'accento e questo aspetto è l'indebitamento infatti sempre si parla di indebitamento quindi come è messa questa azienda prima cosa che si va a vedere spesso è l'indebitamento anche i trend ovviamente di utili ricavi sì è vero però l'indebitamento è sempre ricorrente ed è sempre una cosa a cui do molto peso e in questo video voglio parlarti del motivo per il quale io do così tanto peso all'indebitamento e perché secondo me dovresti farlo anche tu se operi sulle azioni e quindi sulle aziende l'indebitamento ci dà un sacco di informazioni non solo per l'entità stessa dell'indebitamento cioè che più è alto e più è potenzialmente problematico ma anche per la composizione dell'indebitamento stesso nel senso che l'indebitamento tendenzialmente è una cosa negativa ma non per forza, nel senso che se questo debito è fatto in modo che venga poi speso però in modo diciamo produttivo quindi per esempio per fare nuovi investimenti, per per esempio fare l'acquisto di nuovi macchinari per aggiornare magari il proprio processo produttivo oppure per estendere il proprio business e diciamo mille altre cose che si possono fare in modo positivo con il debito e magari invece la situazione contraria a quale potrebbe essere potrebbe essere il fare debito per pagare per esempio gli stipendi che è proprio un esempio che ha fatto ha fatto arduino proprio nella live quella di, quella di settimana scorsa comunque quello che voglio dire è che dall'indebitamento si possono cogliere molte informazioni su quello che è il management di un'azienda nel senso che meglio opera il management e tendenzialmente più sarà basso questo indebitamento e soprattutto sarà sotto controllo soprattutto per quanto riguarda il breve termine nel senso che il debito a breve termine deve essere coperto dalla liquidità nel senso che se non c'è il debito a breve termine coperto è un problema quindi ci vogliono magari crediti a breve termine che rientrino prima dell'uscita che ci darà un debito a breve termine. E questo è fondamentale se si vuole far sì che la società non abbia problemi di liquidità e... Per esempio, quando si, fa un, quando si cercano dei finanziamenti per lanciare un'azienda, una startup, un business, si fa praticamente il business plan in cui si spiegano tutte le varie, eh, tutte le proprie diciamo, le peculiarità, le, diciamo, gli aspetti dal generale al dettaglio di un'azienda o di un'idea di business e praticamente nel business plan cosa si fa? Si va a indicare anche se ci sono dei potenziali rischi e tra questi rischi c'è proprio il rischio di liquidità. Perché? Perché è una cosa fondamentale e nessun investitore investirebbe mai in un progetto che ha a rischio di rimanere senza liquidità e non potersi evolvere a causa della liquidità e quindi a maggior ragione perché un investitore che compra le azioni in borsa dovrebbe comprare le azioni di un'azienda che non ha la liquidità per coprire i propri debiti anche se adesso ovviamente devo estendere un po' l'argomento e collegarmi anche al discorso price action perché comunque per noi è la price action quella che deve determinare l'acquisto o meno di un, di un titolo ma ora ti voglio dire perché devi guardare lo stesso l'indebitamento l'indebitamento lo devi guardare perché l'operazione cambia a seconda di com'è l'indebitamento nel senso che se una società ha un indebitamento tale che ci allarma e di conseguenza c'è il rischio che questa società fallisca potenzialmente da un giorno all'altro o comunque nel breve termine addirittura ma ha una dinamica long molto bella noi non è che non la facciamo magari la facciamo lo stesso nonostante questa situazione dell'indebitamento ma consapevoli di questo magari usiamo uno stop garantito per esempio ed è fondamentale usare lo stop garantito in questi casi perché mentre al rialzo soprattutto nelle società su cui operiamo noi quindi società molto capitalizzate ecco mentre al rialzo è difficile che si faccia magari un più 300% in un giorno anche se è possibile non sto dicendo che non sia possibile ma è molto difficile soprattutto nelle società in cui operiamo noi perché nelle società a scarsa capitalizzazione è ovvio che può capitare ed è già capitato e assolutamente in quel frangente può capitare anche di frequente tutto sommato ma nelle società in cui operiamo noi quindi molto capitalizzate è molto più difficile che questo succeda però non è lo stesso per lo short nel senso che una società che viene coinvolta in un fallimento da un giorno all'altro dove nessuno se l'aspettava magari Ecco che o meglio non dove nessuno se lo aspettava, magari qualcuno se lo aspettava anche, ma era qualcuno che aveva guardato i dati fondamentali, che aveva guardato l'indebitamento, quindi se tu non guardi l'indebitamento rischi di magari comprare una società che ti sembra solida e poi in realtà sotto non ha niente e quindi magari crolla e crolla e tu perdi un sacco di soldi perché non sapevi questo piccolo magari particolare e se lo avessi saputo avresti messo magari uno stop garantito che ti avrebbe tutelato da questo rischio quindi ricapitolando la price action è il faro che bisogna seguire per decidere se operare però l'indebitamento è una di quelle cose che quando si opera sull'azionario io reputo davvero fondamentale guardare appunto per questa ragione, quindi per il fatto che il rischio è diverso nel senso che c'è il rischio comunque che una società sembri magari buona anche se la tappa della pre-section di solito ci dà dei segni di debolezza prima di questi crolli ma comunque c'è il rischio che ci sia effettivamente uno di questi crolli e potremmo magari non, non notarlo come per esempio il giorno in cui è fallita la Lehman Brothers che aveva le azioni di Lehman Brothers ovviamente non sarà, sarà passata così bene ora se vuoi capire come fare a leggere a capire i dati dell'indebitamento io avevo fatto un video qui sul canale circa un mese fa che ti lascio qui in descrizione e ti consiglio di andarlo a vedere perché è un video che dura adesso non mi ricordo bene ma tipo 10 minuti 12 minuti una cosa del genere e in quel video ti faccio vedere proprio come fare ad andare a vedere l'indebitamento adesso prima di salutarti fammi sapere nei commenti se tu guardi l'indebitamento, se c'è qualche altro dato che guardi e che ritieni di uguale importanza e per concludere ti invito anche a venirci a trovare su Instagram dove tutte le settimane mettiamo contenuti inerenti a questo mondo quindi sicuramente potrebbe essere che il profilo ti interessi. E poi, se ti va, ti invito anche a fare un giro sul mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di strategia, di business e quindi di tutti quegli strumenti che servono per lanciare e per far funzionare nel tempo, proprio nel lungo periodo, un business. Quindi io direi che con questo è tutto, spero che il video ti sia piaciuto. Noi, come sempre, ci vediamo la prossima settimana con un un nuovo video come questo e ovviamente già in questi giorni con tutti i contenuti del canale e ci vediamo venerdì con la live e niente quindi direi che è tutto ciao